Buonasera e bentornati sul mio canale Novel Electric Studios, continuiamo con la nostra serie sulle orchidee. Allora, non so se vi ricordavate che vi ho fatto vedere se non sbaglio, questa orchidea. qua, che aveva I fiori bianchi nel primo video e vi ho, avevo fatto vedere che c'era un che appeso. E avevo, non so se avevo detto, in caso lo dico adesso: che per staccarlo servono determinate caratteristiche quindi le radici del keiki che è questo qua di una certa lunghezza e un certo numero e poi dico o avevo detto adesso che non l'avrei mai staccato finché c'erano i fiori qua sopra che adesso sono caduti tutti quindi come vediamo le radici di radici ne ha abbastanza sufficienza e come vediamo non so se si nota qua c'è un'altra radice che sta nascendo adesso Diciamo tutte le caratteristiche per essere staccato Allora è diciamo la prima volta che sta con che così Ne avevo già staccati due con il taglio dello stelo tagliando lo stelo e eh, Diciamo che sono tuttora in fase di recupero in quanto le radici erano ancora corte ma e il ramo eh, si stava totalmente seccando e non volevo perderlo allora l'ho tagliato di netto quindi adesso proviamo a procedere al distacco è il primo distacco che faccio vediamo, non vorrei rovinare le radici, le foglie quindi Soprattutto la nuova radice Non so come toglierlo perché si è fatto su bene veramente ragazzi Allora facciamo così prima tagliamo lo stelo e poi stiamo lì e lo togliamo Allora Prima Tagliamo lo stelo, così inoltre come vedete adesso la pianta questa qua, sto vaso, sta su da solo Prima c'era talmente tanto peso che tendeva a ribaltarsi, quindi questa è a posto la pianta madre è apposta Ora possiamo vedere meglio com'è il nostro Keiki con il suo bellissimo vecchio stelo floreale Eccolo qua Qui c'era il vecchio fiore della pianta madre dove è nato il keiki. Ora vediamo come toglierlo. Non saprei proprio minimamente da che parte fare. Vediamo se riesco. Senza rovinarlo del tutto. Ecco fatto. Come vedete, qua era attaccato qui. Vediamo se riesco a. Ah, vedete c'è un segno e lì è venuto via proprio alla perfezione e è molto semplice in realtà cioè, pensavo peggio non volevo rovinare tutte queste radichette che, sarà... che già le vedo abbastanza Appassite perché sono sempre state attaccate alla pianta madre quindi e allora adesso è staccato, adesso vedrò questo stelo come si comporterà. Comunque vorrei, mi sa che cioè, lo taglio, che taglierò, che così almeno non stressiamo la pianta cercando farla di cercando farla rifiorire. E poi la terrò un po' bagno per un paio di giorni. E cercherò, la terrò adesso così perché è.. La userò per un progetto che vi farò vedere più avanti Per questo video è tutto Questo video qua è tutto E anche qua abbiamo uno stelo ormai sfiorito Nel prossimo video vi farò vedere Come comportarsi con piante che hanno Le... I fiori che si stanno staccando come staccare i fiori ormai appassiti e come nei video successivi anche come tagliare uno stelo sfiorito come comportarsi per questo è tutto se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale se volete e vi saluto ciao